E benvenuti in questo video Oggi un video abbastanza copiato da GCN Italia Cioè le 5 innovazioni del 2020 Ma andiamo a vedere le 5 innovazioni che per me sono state veramente innovative in questo 2020 appena passato E prima di iniziare con l'argomento blu ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanellina Perché il 97% di voi che guarda questi video non è iscritto al canale Quindi cerchiamo di rimediare questa cosa E ora andiamo a vedere la. Prima innovazione, cioè le gare sui rulli. È sempre esistito il rullo, fino ad ora, ma è sempre stato sottovalutato. Cioè quest'anno nel periodo di lockdown si sono fatte tantissime gare sui rulli e per un professionista è stato proprio il, lo strumento che utilizzava giornalmente. Difatti si è corso il Giro d'Italia, il Tour de Suisse, il Tour de France tutte le più grandi gare sono state corse anche virtualmente dai professionisti e noi le potevamo vedere in diretta come se fosse una gara normale questo ovviamente non solo per il mondo professionistico è stato una scoperta ma lo è stato per tutti difatti se volete comprarmi un rullo anche attualmente fate abbastanza fatica o meglio non lo riuscite a avere subito stessa cosa è successa nel periodo di lockdown l'unico strumento che potevamo usare durante il lockdown era il rullo e di fatti anche in quel periodo era praticamente impossibile trovare un rullo in commercio data la tanta richiesta e la poca quantità di rulli che esistevano il prezzo del rullo si è alzato moltissimo e anche se vai comprato un rullo usato Adesso lo paghi molto di più rispetto a quanto l'avresti pagato un anno fa. Perché sei proprio riscoperta questa voglia di rulli. Innovazione 2. I casi integrati. Già dall'anno 2017. 19 si è iniziato a mettere i cavi integrati sulle bici cioè le bici con 100% cavi integrati da quest'anno 2020 un buon 90% dei marchi ha optato per avere le bici con tutti i cavi integrati questa cosa ha aiutato tantissimo all'aerodinamica se vuoi vederti qualche video in particolare ti lascio a fine video la playlist chiamata biciclette dove vedrai tutte le bici uscite quest'anno o meglio le più importanti e vedrai che tutte hanno i cavi completamente integrati anche dal fattore estetico direi che la bici è molto più carina da vedere l'unica pecca se devi metterci mano se devi cambiare una guaina, un cavo o un qualcosa è un po' più complicato ma questo non ci dovrebbe preoccupare se non mettiamo mano alle bici un'altra grandissima innovazione che sicuramente tutte le case costruttrici di cambi ad ora porteranno avanti è il 13 rapporti Infatti con Campagnolo Ecar il cambio apposta per il gravel troviamo una bici a 13 rapporti con un pignone più piccolo da 9 rapporti addirittura. Questo sicuramente per il gravel è stata una grandissima innovazione che secondo me nei prossimi anni verrà portata anche su strada perché è un cambio da 13 rapporti, ora attualmente si utilizza il 12 per un utilizzo gravel. Per quello che è stato studiato, direi che è una cosa perfetta perché avendo una scheletta dal 9 al 45 all'incirca ci fa andare ovunque nelle salite più dure e in pianura ci fa spingere un rapporto molto duro. Oltre alla sua leggerezza, perché è un cambio molto leggero rispetto agli altri cambi da gravel, quindi questa è stata una grandissima innovazione per questo 2020. Andiamo nella quarta innovazione, il sì. calendario. Speriamo che non siano innovazioni e speriamo di continuare a vedere le stagioni come le abbiamo viste fino adesso, da gennaio fino ai primi di ottobre. Quest'anno è stato un po' diverso perché la stagione a gennaio è iniziata a febbraio è continuata fino all'UAE Tour e alla Parigi Nizza, ma poi, causa Covid, si è stati fermi fino a luglio. E da luglio è iniziato un calendario ricchissimo di gare, che l'ha portato avanti fino agli inizi di novembre. Speriamo di non vedere altre stagioni così, però in questo 2020 è stata una rivoluzione. Quinta innovazione, che anche qua non è una cosa appena scoperta, ma sono i freni. I freni per tutte le bici top di gamma difatti le case costruttrici quelle più importanti che possono muovere il mercato hanno optato per fare delle bici top di gamma Solo con freno a disco, quindi questa cosa ci farà capire che nei prossimi anni molto molto probabilmente non si vedranno più i freni quelli più tradizionali. Proprio perché hanno fatto questa scelta e il discorso non è che solo uno dei marchi ha optato per fare solo il freno a disco, come ha fatto l'anno scorso Vider con la 0 SLR. Ma in questo 2020 i vari special, i vari track che sono dei marchi importantissimi, hanno optato per il solo modello col freno disco e questo ci fa capire la direzione che è stata presa per la scelta dei freni montati anche sulle bici top di gamma da strada e spero che questo video ti sia piaciuto per le innovazioni del 2020 se ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale come ti ho detto prima e attiva la campanellina io ti saluto e ci vediamo alla prossima!